Del cazzo Non voglio crederci Oh ah, mio dio Eh ma come devo Doppio Se lo prendi da Da una tragoia Anche la macchina Me lo prendo tutto Se lo prendi da Let's go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 eh, vicino Che cazzo di Viareggio Io so di San Giovanni Valdarno Dov'è? È il Valdarno Del Baldassar <ride> No cioè è vicino parecchio Fatto uno Oh cazzo tesoni Buco Vieni bene Cazzo tesoni Aho tanto? ma l'F6? Ma bene c'è 5, 6, Ah ma le 5 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, No 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Oh ma come 9, 9, 9, sì. sì, hanno cambiato aspetti Tant'alle che insegna la scuola, giusto mi pare No, questa qua è quella che mi ha insegnato No, mia loro ha mantenuto una tre cosa Ma ma ha insegnato a picchè il mio cugino che Ma la virgola va prima del punto, ma Eh? Costare il punto e si attacca Maria. Bravo paga. Hai capito? Hai capito! No ma e mi ha contatto! Poi c'è a scarra e spazio c'è tocca, eh? c'è altra gente sul tocco. Ma realtà tu aveva la quella, che materia c'aveva adesso io? Via ti rubando oro, okay. c'è? Me ah. l'hanno ammazzato, non voglio crederci, mi hanno stilato la chi. 3, 2, ti prego qualcosa di buono oh! Minchia, raga, io ho già no, so nella season 6 L'RS7 C'è un Vecchio, l'RS7 No <gredito> Oddio, l'RS7 è la mia macchina preferita mi caro che schifo lo amo oddio che che che che io io io io io imparo venni fatti eh a vedere che sta vedo se sta oddio Madonna cattana vecchio Ma quando te l'hai pagato? Quanto l'hai pagato sto gioco? Boh, eh, 60 euro E domani mi arriva il volante Il tutto 150 eh, ma... euro Eh, ma io come dovevo do, do... Io lo prendi da, da... da una troia Anche la macchina vecchia Tu lo prendi da G2A G2A di G2. Vai su Google e scrivi G2 uh -huh. Ah, c'è una, una, una carta C'è una, una carta già prepagata che me la fa prendere Eh? C'è una carta già prepagata che me la fa prendere Sì, sì, io ho preso la visa Già prepagata? Sì, non la, non la vedo Se me te lo spiego dopo, metti si strada Dai Io sarei stata anche io vole... la lettura indietro. Guarda, ma che ma potrei fare altre 4 kill e prendermi la Laura, ma tu secondo me se fa più che re Le altro che macchine. Perché più, che ok, altre, Quindi, altre 3, eh... mi piglio Laura. Dai, vai al massimo. Dai, dai, dai. Baga, baga, fermo, baga, voglio Laura. Cerca di guidare il massimo. Raga, le... fermo, altre 2 kill, mi serve, mi serve Laura. Raga, se mi succede kill, mi incazzo 220 per ora 30 40, 50 non sto, che Non sono sul diritto, vecchio L'ultima Come... kill Guarda, ma quanto ti arriva? Eh, non lo so, vecchio Andiamo a testarlo, mappa del mondo ma l'ultima è eh, l'aura, l'aura se mi la kill se mi la kill se fa la cascara, cascara no baga Let's go! Che ah, fa male se ti cambia la skinna e aura. ora Un po' di dietro pavai. Che è armi ho detto che lada voto, viet a papà io che l'altra volta Vietta a papà io a pavai allora quell'altra volta quella volta aspetta come continua che l'altra volta viet a pavai io a papà no no no non lo so No, don't we I'm to No, no, Sono entrato in God Mode, no. ragazzi! Clippate tutta sta strage! Quanta kill ho fatto! Un po' più facile! Niente, non risposto. Ti are Sì. Bavuno. Bello. Mamma mia ragazzi c'è cioè... Mamma mia ragazzi c'è cioè, fatemi fatemi non lo so fatemi leader fatemi qualcosa cioè devo governare il mondo Devo governare il mondo 1 V1 muore da qua Dove, 30 kill sono Ci prova Se lo fai,. due anzi, il ti... tv. Oh, merda, meno che non mi va del cazzo. Non voglio crederci. Ah oh, mio dio, perché c'ho Laura? Perché ho la skin dell'aura? Ah visto che quando vai con il skinto la Laura, che fa la quella Questo flexa è è sono morto, sono morto, no!